Le prospettive per il real estate italiano e il titolo dello speech di Francesca Dienstein, direttore generale di Scenari Immobiliari. Benvenuta grazie. grazie. grazie. Buongiorno a tutti. Grazie. Ma no, non ricordo, chiedo a Gerardo, ma quella prima volta c'ero anch'io. Forse sì, non tra i tuoi sostenitori ma all'interno di quel panel e eh, così quando ci siamo incontrati per questa prima volta. Um, grazie a tutti, buongiorno, uh, naturalmente un ringraziamento a Gerardo Paterna per, es per essere qui con voi anche quest'anno. Um, io vi devo riportare un po' a terra, cioè abbiamo sentito tante suggestioni e elementi interessanti, ma adesso torniamo un po' sul nostro mercato, sull'andamento, sui numeri e così via. Faccio una piccola premessa su quello che è stato il contesto economico all'interno del quale ci troviamo, perché a dispetto di tutto eh, quello che è successo e eh, di, di tutti gli elementi eh, di difficoltà che conosciamo, eh, il settore immobiliare, e l'industria immobiliare quest'anno è andata ancora molto bene. E poter dare eh, questa informazione è sempre molto positivo per chi come me si occupa di analisi di mercato e di numeri ed è andata molto bene eh, per quello che riguarda quello che io chiamo il mercato ordinario, cioè il mercato fatto dalla domanda e dalle compravendite delle famiglie sia per quanto riguarda l'ambito residenziale che eh, per gli uffici e per il commercio cioè per i luoghi nei quali lavoriamo o eh, in quali abbiamo il nostro lavoro che è quello di essere dei commercianti ma è andata molto bene anche nell'altra grande famiglia del mercato che è quella che definiamo capital market cioè il mercato degli investimenti allora premessa eh, sapete che nel settore immobiliare quando vogliamo capire o vogliamo riferirci a un'analisi um, diciamo un eh, che riguarda appunto il mercato degli investimenti analizziamo sempre il mondo dei fondi immobiliari eh, I fondi immobiliari sono eh, dei veicoli attraverso i quali il patrimonio, il patrimonio immobiliare viene gestito. Al mondo esistono due mh, diciamo, grandi eh, famiglie da questo punto di vista, i fondi immobiliari e i REIT. I REIT sono eh, dei veicoli quotati per cui chi li detiene... Eh, non è proprietario direttamente degli immobili, non investe direttamente degli immobili ma investe in quote e poi ci sono i fondi immobiliari che sono investimenti diretti, investimenti per eh, diciamo, utenti specializzati, quelli in Italia e investimenti invece retail quindi per ognuno di noi. Da questo punto di vista, nonostante i venti di guerra, nonostante la crescita dell'inflazione, nonostante l'aumento dei tassi, e poi vi, ricorder, vi racconterò come perché eh, un minimo di premessa sul mercato va fatta, ehm, il settore gestito al mondo è cresciuto nel 2022, stiamo ormai a alla fine di circa il 17%, cioè il valore del patrimonio detenuto dai rate è cresciuto e dai fondi immobiliari è cresciuto del 17%. Questa crescita è stata dovuta in gran parte al buon andamento dei rate americani. E voi vi direte, ma perché negli Stati Uniti non hanno sentito la crisi? No, è come se l'hanno sentita? L'hanno sentita come noi, hanno visto e hanno in questo momento un aumento dell'inflazione che è un pochino sotto la nostra, noi ora siamo circa all'8,5%, loro sono scesi al 7,7%, ma in realtà hanno continuato ad acquisire patrimonio. E, ehm, quindi l'aumento è stato dovuto in gran parte a questo buon andamento dei rate americani e in parte al buon andamento dei fondi immobiliari europei, che hanno visto una crescita del valore dei patrimoni del 10%. Però, dall'altro lato, è anche vero che le aspettative per il 2023 e 2024 effettivamente ci riportano eh, un po' eh, di eh, problemi che sono evidenti. E quali sono questi problemi? Beh, allora, la, il Fondo Monetario Internazionale eh, è uscito con l'ultima rilevazione alla metà di ottobre, rivedendo al ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale per il prossimo anno. Quindi da una prospettiva ad agosto che era di una crescita del 2,9%, siamo scesi al eh, più o meno 2,7% e una chiusura per il 2022 al 3,2%. Eh, poi eh, lo, abbiamo detto la crescita dell'inflazione e poi i tassi, cioè il cambiamento da parte delle banche centrali eh, rispetto alla, alla moneta. Le banche centrali, lo sapete, nel periodo del Covid sono state molto generose, hanno cercato di sostenere le economie nazionali in tutti i modi, questo è stato anche uno degli elementi per cui l'inflazione è cresciuta, ora eh, naturalmente stanno facendo passi indietro, ad eccezione eh, della borsa giapponese che ha mh, delle modalità e degli approcci che sono completamente diversi, le borse mondiali hanno deciso di alzare i tassi. Guida eh, questa um, scelta eh, delle borse mondiali come sempre la Fed, la, la borsa americana, che ha portato a rialzo i tassi già per sei volte durante il 2022, con le ultime quattro volte con 75 punti base. 75 punti base per quattro volte vuol dire tre punti percentuali. Quindi le prospettive dal punto di vista economico non sono così rosee eh, come sono stati gli ultimi anni e soprattutto, questo lo dico per tutti noi, non, non sappiamo cosa vuol dire lavorare con l'inflazione alta. La maggior parte di noi hanno messo in atto la propria attività eh, dal punto di vista lavorativo in un mercato in cui l'inflazione è sempre stata molto bassa il massimo che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni è stato il 3-4%. Quindi abbiamo molta paura, molta più paura forse di quella che sarà la realtà, di quello che ci sta succedendo all'intorno. E le famiglie, questi timori che noi continuiamo a raccontare, che noi continuiamo a mettere in evidenza, li assorbono e di conseguenza delle scelte faranno. In realtà però... Se eh, consideriamo che cosa vuol dire l'inflazione per gli immobili, l'inflazione per gli immobili vuol dire da un lato la crescita dei prezzi, dall'altro, e soprattutto è questo che ha una grande influenza sul valore dei patrimoni immobiliari, la crescita dei canoni, perché la ricaduta sui canoni della crescita dell'inflazione è immediata. La ricaduta sui prezzi si realizza quando i prezzi si fanno, cioè quando le compravendite si realizzano, ma la ricaduta sui canoni, visto che i canoni si incrementano nel residenziale del 75% della crescita dell'inflazione ogni anno, o del 100%, se, se parliamo eh, delle attività commerciali, in realtà hanno un effetto immediato. E poi, la cosa più importante di tutte, L'investimento immobiliare, che sia un investimento da parte delle famiglie, che sia un investimento da parte delle imprese, è un investimento di lungo periodo, quindi non ci deve spaventare quello che succede nell'immediato. Il nostro è un mercato ciclico, è un mercato ciclico per definizione, è un mercato ciclico che ha una grandissima sicurezza nel nostro lavoro, perché alla fine tutto si riporterà bene o male su quello che è stato il livello iniziale, tolte le dovute inflazioni del periodo. E questa qualità dell'essere un mercato ciclico che si ricompone, dell'avere un prodotto che non si consuma, ma quale altro mercato ha un prodotto che non si consuma? Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che esiste all'inizio e esiste alla fine del ciclo immobiliare, dopo tutto il periodo della crisi, dopo le crescite e dopo le diminuzioni. Quindi se è anche vero che avremo assolutamente, ce lo aspettiamo, un rallentamento per i prossimi due o tre anni, anche perché le cose dopo il Covid e prima del Covid stavano andando molto bene, è anche vero che alla fine di questo periodo di lieve difficoltà ci ritroveremo col nostro patrimonio che, nella peggiore delle ipotesi, avrà lo stesso valore iniziale. Ma nella migliore delle ipotesi, sarà più qualificato, più interessante se ci avremo lavorato bene, più ehm, importante per la nostra realtà di quello che è stato all'inizio. Dopo questa premessa, poi adesso ci guardiamo un po' di numeri. Io, come sempre. Ho preparato moltissime slide eh, che non vedremo tutte perché non abbiamo eh, naturalmente il tempo, ma che poi vi lasceremo e quindi se poi vorrete guardarle, analizzarle, se avrete qualcosa da chiedermi mi potete scrivere e io vi risponderò con i tempi un po' lunghi che ho per tutte le cose che ci sono sempre da fare, eh, ma volentieri. Allora, vediamo eh, com'è andata eh, in Europa e come sta andando. Dicevamo, per quello che riguarda il nostro mercato ordinario, cioè quello fatto eh, dal dal settore residenziale, dal settore terziario, dal settore commerciale, quindi non dal settore dei grandi eh, investitori. Il 2022 si sta chiudendo eh, molto bene con un incremento, eh, lo vedete, dei fatturati che sono uno degli indicatori che analizziamo quando parliamo di mercato di circa il 12% per quello che riguarda l'Europa dei 5 e del eh, 28%, eh, scusate, e del. 9-10% per quello che riguarda l'Europa del 28. All'interno di questa Europa dei 5 e dell'Europa del 28 ci mettiamo ancora la Gran Bretagna che è un mercato europeo anche se non fa più eh, parte dell'Unione. Gran Bretagna che in realtà mh, è una, sta andando molto male rispetto eh, al resto d'Europa ma la qualità come il mercato americano, questa è una caratteristica dei mercati anglosassoni, di sapersi ristrutturare e ripartire molto velocemente. Perché sta andando male? Perché è, è una... È un paese che eh, vede la costruzione del proprio valore, eh, del proprio valore aggiunto, quindi del PIL, su, nel mondo dei servizi. Nel momento in cui il mondo dei servizi e quindi nel momento in cui il, quello che non è necessario, che è la produzione, perché la Germania continua ad andare così bene, perché la Germania è ancora un paese di produzione, e quindi risponde a una domanda che è una domanda di necessità la domanda dei servizi risponde a una domanda che non è necessaria o non è sempre necessaria è una domanda che aiuta è una domanda che ti fa um, è una risposta scusate, che aiuta una risposta che ti fa vivere meglio ma non è una risposta immediatamente necessaria allora in questo momento UK soprattutto per quello che riguarda il patrimonio gestito sta avendo delle grandi difficoltà però complessivamente a livello europeo è andato molto bene l'Italia si è comportata esattamente in linea con gli altri paesi europei, un incremento del fatturato di circa eh, il 10%. La stessa cosa la vedete eh, raccontata eh, in queste immagini che è l'andamento. Allora, l'andamento dell'Europa è stato un po' superiore, anzi direi abbastanza superiore rispetto eh, a quello dell'Italia, ma più che altro per quanto l'Italia ha perso eh, mh, negli anni passati e eh, mh, quanto in realtà stava recuperando, ma che il periodo del Covid ha un, un po' frenato. Um, se entriamo nel merito di quello che è successo nel territorio italiano, io vi, vi tutte le volte che parlo, e ma, e parlo dei nostri mercati ordinari ehm, sollecito a vedere, anche se i numeri sono piccoli, quanto pesa il settore residenziale rispetto a tutto il resto. Noi abbiamo un mercato ordinario che quota, quoterà alla fine del 2022 circa 140 miliardi di euro di fatturato, di cui 112 miliardi sono fatti dal settore residenziale. Eppure, in quel famoso mercato parallelo, quello fatto dagli investitori, investimenti in residenziale in Italia non ci sono. Questo è uno dei motivi per cui il nostro peso in investimenti è così limitato rispetto al resto d'Europa. Noi chiuderemo quest'anno con investimenti fatti dagli istituzionali nel nostro mercato a circa 12 miliardi, che rappresenta il nulla rispetto al fatturato complessivo, con un'Europa che galoppa. Allora Pensate che gli investimenti in Italia sono circa il 3% del mercato europeo, l'Italia contribuisce al PIL complessivo dell'Europa per più del 10%. La differenza fra questi due numeri ci dice tutta la difficoltà in cui questi investitori che sono alle porte, che hanno un sacco di soldi da investire in questo momento in liquidità, soprattutto gli americani, hanno un dollaro fortissimo. Per la prima volta a luglio di quest'anno siamo arrivati alla parità fra il dollaro e l'euro. Da quando l'euro è stato creato come moneta non c'era mai stata questa situazione, quindi oggi hanno un sacco di soldi da investire sul nostro mercato, sono già arrivati nel mercato europeo ma non arrivano in Italia. Uno dei motivi per cui non arrivano in Italia è indubbiamente la la burocrazia, la lunghezza e quindi mi è piaciuto molto l'intervento di prima quando ha detto le città leggere sono le città senza, senza burocrazia, è impossibile pensare che non ci sia la burocrazia, ma evidentemente abbiamo bisogno ancora di snellire eh, tutte queste procedure ma noi non abbiamo un mercato degli investimenti sul settore residenziale. Settore residenziale che è la seconda S-class per investimenti in Europa ed è la prima S-class per investimenti negli Stati Uniti da una decina di anni e questo un po' ci racconta il, il, il totale però se vogliamo guardare appunto la realtà invece del mercato ordinario col quale abbiamo a che fare vedete che quindi la, la crescita del fatturato per quello che riguarda il residenziale circa, è stata circa il 10% è andato molto bene il mercato alberghiero ed è andato molto bene il mercato alberghiero in realtà ci si è riposizionato più o meno un pochino di più a quelli che erano ehm, eh, i successi eh, del 2019 ma perché c'è stata una grande una grandissima crisi naturalmente in questi due anni. Funziona ancora molto il mercato industriale che oggi noi inseriamo quasi tutto all'interno dell'ambito logistico, la logistica l'avete vista, ma la logistica anche di ultimo miglio, cioè quella che sta entrando nelle nostre città e sta andando a sostituire molta parte delle superfici commerciali, soprattutto nelle aree periferiche, delle superfici commerciali di grandi dimensioni, non sto parlando dei centri commerciali, sto parlando di quelle che erano superfici da 400-500 metri quadrati all'interno degli ambiti eh, abbiamo detto delle, delle nostre città, soprattutto eh, degli ambiti delle periferie e poi ancora un po' di difficoltà per il settore del commercio. Tutte le volte che io vedo questo dato ne sono particolarmente dispiaciuta perché sono convinta che al di là del tema dei centri commerciali che mh, col Covid hanno avuto le difficoltà che hanno avuto, metto all'interno del mondo dei centri commerciali i retail park, i centri commerciali all'aperto, i centri commerciali propri proprio, cioè metteteci tutto, eh, in, in questo momento e durante il Covid, ma oggi è ancora così, il problema è la tenuta dei flussi di cassa, cioè la capacità di chi utilizza, chi, di chi occupa poi i piccoli spazi all'interno di ogni centro commerciale e di sostenere i canoni che erano stati poi ehm, decisi nel 2019. Ma il tema del commercio e del commercio del vicinato, eh, ripeto, invece è un elemento estremamente importante e sul quale un po' di attenzione sia noi nel nostro lavoro che le pubbliche amministrazioni dovrebbero dovrebbero fare perché non c'è nessun'altra realtà immobiliare che, ra che rappresenta un presidio per le nostre città e per i nostri quartieri come la presenza degli spazi commerciali. Gli spazi commerciali non sono soltanto un asset class immobiliare che negli anni ha dato la possibilità di lavorare a ehm, famiglie e a imprese che non tutte si sono comportate nel modo giusto, diciamolo, non tutte sono state capaci di capire che andava in qualche modo modificata la modalità con la quale ci si riportava con la cittadinanza e quindi andava aumentata tutta quella serie di servizi che sono necessari eh, nel, oggi nel settore del commercio e nel chi si occupa per chi si occupa dei diversi settori. Ma dall'altro lato sono un presidio, sono quindi un servizio e in, che in qualche modo andrebbe preservato, perché attirano popolazione, aiutano la popolazione che vive nelle città, fanno in modo che ci sia un passaggio continuo e aiutano alla vita eh, delle città. Poi, per il resto delle, delle, degli asset, delle asset classi immobiliari, ancora qualche dubbio c'è sugli uffici. Cioè, non sappiamo bene Ancora oggi, cosa sarà nei nostri uffici nel prossimo futuro o nel futuro eh, anteriore? Eh, ci sono un po' di analisi che si stanno facendo, alcune delle società che rappresentano un po' da questo punto di vista a livello mondiale le modalità con cui si lavora, stanno ripensando il tema dello smart working, ce lo diciamo sempre, o del lavoro da remoto, come possiamo dire nella nostra lingua, che ha anche una definizione un po' diversa però certamente quella che è stata da sempre la maggiore class di investimenti nel nostro, nella nostra realtà a livello nazionale eh, qualche problema lo intravede e da questo punto di vista c'è ancora un po' di lavoro da fare sulla modalità con cui ehm, verranno utilizzati gli spazi nel futuro io adesso vado un po' avanti perché ho visto che il tema, eh, il, il tempo è andato molto veloce eh, vi faccio soltanto vedere le slide essenziali, questa vi racconta l'andamento dei prezzi nominali per il settore residenziale nei cinque principali paesi europei, che cosa vediamo? Che noi siamo ancora sotto, se togliamo appunto l'inflazione, a quelli che sono stati i, i, i risultati raggiunti quando eravamo all'apice del ciclo precedente, cioè del 2007 e del 2008, ma perché noi siamo così indietro nella ripresa in termini di prezzi e di canoni, la media italiana, eh? poi i capoluoghi sono un po' diversi, Milano e Roma sono una realtà ancora diversa evidentemente. Perché? Beh, prima di tutto perché il nostro patrimonio è patrimonio usato. Il 90% delle transazioni che avvengono ogni anno in Italia avvengono su un patrimonio usato e su un patrimonio usato sul quale tanti lavori, se vogliamo dircela fra di noi, non è che li stiamo facendo, sì adesso c'è stato il 110%, il bonus e così via, qualcuno ha lavorato ma è stato comunque sempre una parte limitata del patrimonio. Se andiamo a vedere quali sono i prezzi cui, cui entrano sul mercato le nuove realizzazioni, effettivamente circa il 10-15% in più rispetto alla media in termini di prezzi, bene o male su tutte le realtà a livello nazionale le, le possiamo trovare. Secondo motivo, ed è eh, un motivo altrettanto importante, perché la nostra capacità di spesa non è aumentata. Gli stipendi non sono aumentati. La possibilità a livello nazionale delle famiglie di investire eh, nella casa o eh, negli uffici o nelle superfici commerciali negli ultimi vent'anni non è cresciuta e in questo siamo molto diversi dal resto delle realtà con le quali ci confrontiamo a livello europeo. Terzo motivo perché siamo molto prudenti e questo bisogna sempre ricordarlo, voi che avete a che fare con la domanda ogni giorno lo sapete. Il nostro approccio, anche se non è più vero che il risparmio degli italiani è il più alto a livello nazionale, togliamoci di testa anche questa idea che ci confortava molto su quanto noi siamo, eravamo più bravi rispetto al resto d'Europa. No, non siamo più i più grandi risparmiatori, ma continuiamo ad essere una, una, comunque una nazione di risparmiatori e una nazione di risparmiatori prudenti. Anche se la casa e continua ad essere il nostro maggiore e prevalente investimento vi porto a vedere questo eh... Parliamo molto all'interno di tutti i nostri incontri di come sono cambiati i desideri della domanda, della domanda residenziale dopo il Covid e ci arrovelliamo molto pensando a quale può essere e che caratteristiche può avere la domanda eh, dei giovani. In realtà, anche qui, pur condividendo tutto quello che è stato detto prima, vi chiedo... E, e, e vi sollecito a farlo nel, nostro, nel vostro lavoro, di non considerare mai le diverse, diciamo, i diversi gruppi di domanda come se fossero un unicum. I giovani, cioè, non c'è nessuna qualità nell'essere giovani come nell'essere anziani. All'interno di quello che noi descriviamo come la domanda dei giovani c'è una grande varietà di possibilità. Molto spesso, e questo avviene soprattutto nel panorama milanese e un po' in quello romano, ma in generale eh, per quello che riguarda il nostro settore, ultimamente si tende a considerare la domanda... Quella formata dalle categorie di persone che hanno una formazione terziaria, cioè una formazione universitaria, che è una domanda diversa e allora diciamo che sono propensi ad andare in locazione e non vogliono comprare casa e allora diciamo che eh, si muoveranno da una città all'altra e che avranno esigenze diverse. Sì, questa è una parte della domanda. Ma poi c'è tutta una parte di domanda, anche fatta da giovani, che è una domanda che, io dico sempre, è molto più di tradizionalista di quella dei loro genitori. Oggi noi continuiamo a dire che i giovani hanno una grande propensione, una grande conoscenza della tecnologia. Non è vero. La maggior parte dei giovani hanno una, una conoscenza della tecnologia che è la ben minore della vostra. Hanno, fanno un grande utilizzo della tecnologia perché loro sono nati nativi digitali, hanno a disposizione dei mezzi che sono semplicissimi, ma cosa ci sta dietro non lo sanno e non gli interessa neanche saperlo. Tutto quello che sta dietro noi in fondo l'abbiamo dovuto capire all'inizio, perché questa tecnologia non era così facile da utilizzare e quindi una minima idea di che cosa volesse dire avere un approccio alla tecnologia ce lo siamo dovuti fare hanno a disposizione dei mezzi tecnologici e una velocità di accesso alle informazioni che è enorme. Ma non sono tutti smart, interessati alla locazione e disinteressati all'acquisto della casa. Esiste ancora una buona parte della domanda giovanile che è molto interessata all'acquisto della casa e che vede come i propri genitori la casa come una sicurezza imprescindibile si accontentano della locazione perché non è possibile fare diversamente per alcuni o molti momenti della loro vita. Mi tengo gli ultimi minuti, e vi porto un po' avanti, ci teniamo questa uh, slide come, uh, diciamo co come sottostante, per uh, mh, alcune conclusioni. Um, quindi che cosa ci aspettiamo nel prossimo triennio? In realtà non lo sappiamo. È, una delle momenti, è uno dei momenti eh, del ciclo immobiliare nei quali io ho lavorato, nei quali non sappiamo realmente che cosa succederà nel prossimo triennio, proprio per i motivi che vi dicevo all'inizio, perché non abbiamo idea di come saremo in grado di affrontare tutti gli elementi che abbiamo prima, prima, sui quali prima abbiamo, abbiamo discusso e ehm, sicuramente andrà meglio di quello che ci siamo detti. Ancora il 2023 sarà un anno abbastanza positivo con un po' di rallentamento soprattutto in termini di compravendite. Ci sarà un pochino di rallentamento anche perché da questo punto di vista chi si occupa del mercato del nuovo già l'ha visto. Siccome il mercato del nuovo arriva a rogito due anni dopo i compromessi in realtà in questo momento cominciano a vedere un pochino di rallentamento sul nuovo che si, che si realizzerà poi nel 2023 e nel 2024. 15 giorni fa una, è uscita una notizia molto importante e molto particolare. Eh, prima di tutto eh, ci è stato raccontato che siamo arrivati all'8 miliardesimo abitante della Terra, cioè circa 15 giorni fa è nato l'abitante della Terra numero 8 miliardi. Ma nello stesso momento ci è anche stato raccontato che... Eh, Aprile del 2023, poi bisognerà vedere se sarà aprile, se sarà maggio, se sarà giugno, se è già successo e non lo sappiamo, la popolazione indiana supererà la popolazione cinese e la popolazione cinese da questo momento comincerà a scendere. Questo cambiamento che sembra così lontano per noi in realtà modificherà nel futuro molto di quello che è la nostra economia. Perché tutta la catena del valore, che è la catena di produzione che oggi è molto spinta nell'Estremo Oriente, già si sta avvicinando perché abbiamo visto che in un momento di difficoltà per quello che riguarda le risorse e per quello che riguarda l'energia, tutte le realtà economiche stanno cercando di riaccorciare la catena della produzione dei beni e di riportarla all'interno dell'Europa, il che sarebbe una un grandissimo successo per noi ma perché il grande gigante del futuro sarà molto probabilmente l'India e non la Cina. E, con una, e ci dovremmo relazionare con un paese che è completamente diverso rispetto a quello cinese, che per quanto limitata a una democrazia di altro tipo, che per quanto limitata a una domanda che è una domanda che sta studiando e ha studiato in Europa, una parte piccola di questa domanda, ma ha studiato e sta studiando in Europa, e che quindi ha una concessione del business molto più simile a quella europea e a quella dei paesi occidentali eh, di quella che invece ha avuto la Cina in questi anni. Mi ero fatta poi due calcoli, mentre parlava all'inizio eh, Gerardo, eh, quando ha eh, raccontato mh, il numero di agenti immobiliari. Eh, diceva, numero di agenti immobiliari e mediatori, 52.000 in, in Italia. Uh, abbiamo detto circa 110 miliardi il fatturato del residenziale, io non so se oggi le vostre FI sono ancora al 4%, ma facciamo finta che lo siano o siamo lì intorno, insomma alla fin fine vuol dire circa 4,4 miliardi di valore che questa filiera potrebbe, non dico può, perché una parte naturalmente di queste transazioni eh, non, non è possibile riuscire, sono ancora fatte fra privati, 4,4 milioni, una parte importante, della ricchezza di questo paese. Però mi sono fatta anche due conti su quanti agenti immobiliari abbiamo, quanti mediatori abbiamo rispetto alla popolazione italiana. Allora, rispetto alla popolazione italiana è poco meno dell'1 per mille, ma rispetto al numero di transazioni, 710.000 circa, vuol dire il 7%. Non è possibile che ancora, avendo un agente immobiliare ogni centro transazioni, un mediatore immobiliare ogni centro transazioni, la categoria sia ancora considerata così poco qualificata e affidabile complessivamente. Applausi. Sette persone su cento che possono diciamo, essere d'aiuto, sono tantissime, sono tantissime, potrebbe essere fatto un lavoro di qualità enorme da questo settore. Se facciamo i conti di questi 4,4 miliardi e 4 ,4, diviso i 52 mila agenti immobiliari, sono circa 85 mila euro di FI all'anno fatto da uh, agente immobiliare. 85 mila sono tante o poche nel mondo dei servizi? Beh, non sono tante. Perché se ci confrontiamo, perché noi facciamo parte del mondo della grande catena dei servizi immobiliari, dove ci stanno anche eh, quelle mh, professionalità, quelle del, di chi si occupa dei asset class, che hanno diciamo, un, un rango che si considerano essere completamente diverso. Ci stanno dentro il property, facility, asset, valuation, advisor. Ecco, da questo punto di vista... Qual è l'azione che può essere fatta da incontri come questi e dalle categorie alle quali partecipate? Perché non arrivi un giorno un meta-agente che fa quello che oggi i cattivi agenti immobiliari fanno, prendere un appuntamento e chiudere un contratto, punto. È quella di diventare sempre più consulenti. Il futuro di questa categoria, come della maggior parte delle categorie dei servizi immobiliari, è quella di essere bravi e competenti consulenti. Per fare questo ci vuole formazione. Ci vuole informazione e una giornata come questa è una giornata di grandissima qualità di informazione e quindi riprendendo le eh, parole iniziali di Gerardo mi sono fatto un regalo e sono presente. Grazie. Adesso ne fa uno a me. No, no, aspetta, aspetta, aspetta, Francesca, aspetta. perché adesso io qualche domanda qua ce l'ho. È stata una di quelle relazioni che veramente io ho preso un sacco di appunti e vorrei continuare ad approfondire un milione di cose dette, perché sono tante cose che racconti in radio e quindi davvero mi ci ritrovo tanto in queste riflessioni, intanto sul bisogno della consulenza. Io vi dico, ragazzi, che in questo momento in cui i tassi stanno aumentando... E stanno lievitando, le rate dei mutui di tanti italiani mi chiamano in radio perché non capiscono le ragioni per cui le rate aumentano. Quindi altro che bisogno di consulenza, qua c'è da ripartire da zero e voi siete assolutamente le prime professionalità che devono fare questo lavoro. Agenti immobiliari affiancati dai mediatori creditizi mi sembra il minimo che si faccia. Io sono sbalordita rispetto a queste considerazioni che ci arrivano, però arrivano e quindi mi raccomando, professionalità. Il tema della ricchezza finanziaria mi ha colpito il fatto che lei con forza abbia detto non è vero che non siamo. Che, che siamo così ricchi, siamo a 10 mila miliardi non sono pochi poche metà in immobili. Siamo, eh? No, no, no, abbiamo, allora abbiamo tantissima ricchezza investita negli immobili. Perché la ricchezza investita la metà dello stock volte, totale, Assolutamente, la ricchezza investita negli immobili è la grande ricchezza e da questo punto di vista continuiamo ad essere i primi in Europa. Non c'è nessun paese in Europa i cui abitanti hanno così tanta ricchezza investita negli immobili. Sono i risparmi che non sono più così, cioè non siamo più i primi in Europa per risparmio. Beh, insomma 1860 miliardi di euro del fermi sul cosa. conto corrente, non è poca da cosa, voglia comprare case, ristruttarne. Diciamo che se operazioni, come il 110% fossero fatte con serietà e stabilità forse aiuterebbe anche sì, un po'. Sì, se fosse stata data la possibilità anche alle imprese di accedervi, cioè alle oh. imprese nel senso alle società che detengono gli immobili, non soltanto i privati, si sarebbe potuto fare molto di più. E poi, vabbè, eh, tutto il tema, che adesso sappiamo, di come andranno a finire eh, questi crediti, vabbè, su quello non lo so. Esatto. Un'ultima domanda, mi ha interessato anche l'affermazione che ha fatto, non siamo abituati a lavorare in uno scenario di inflazione così alta come, sì. come segmento, e quindi come suggerisci alla categoria di prepararsi a questa sfida? Il mercato azionario con l'obbligazionario si stanno già attrezzando, hanno già, diciamo, metabolizzato... Eh, questa condizione anche di recessione dell'anno prossimo, gli aumenti dei tassi di interesse più o meno hanno già visto quando le banche centrali termineranno la loro azione il mercato immobiliare ci mette un po' di più ad assestarsi il mercato immobiliare ci mette un po' di più anche perché le nostre transazioni avvengono una volta ogni vent'anni. Cioè la grande differenza tra il mercato mobiliare e il mercato immobiliare è che il prezzo del mercato mobiliare si crea tutti i giorni. Il prezzo del mercato immobiliare si crea in queste 750.000 eh, transazioni che si sono realizzate nel nostro paese. Cosa dobbiamo fare? Beh, stavolta io, io sono una sempre ottimista e anche convinta che bisogna sempre rischiare. Stavolta, siccome è di Batosta in questo secolo un po' ne abbiamo avuto, e bisogna essere un po' prudenti. Effettivamente, bisogna attendere un pochino, eh, guardare come si assesteranno le cose, cercare di comunicare una certa fiducia. È vero che i tassi dei mutui stanno crescendo, ma non cresceranno all'infinito. No, certo. A un certo punto si assesteranno e i mutui sono come gli immobili, sono di lunghissimo periodo, alla fin fine la, vis la visione che bisogna avere è quella di sì avrò due o tre anni in cui farò fatica ma poi è fatto la scelta giusta e da questo punto di vista ci, ci dovrebbe essere anche un po' di consulenza in termini del mutuo da scegliere perché oggi ci sono... Tante possibilità, non sono su più no, soltanto un variabile il variabile. Il mondo che cioè è, è drasticamente mondo, diverso rispetto è mondo, al passato Assolutamente. Più, più Bisogna tenere duro per due o tre anni e poi ci riporteremo sui livelli che abbiamo conosciuto. Molto bene, allora fra due o tre anni Grazie. ci ritroviamo qua per capire quello che avevamo detto, chissà che cosa è successo. Grazie a Francesca Zinstein direttore generale di scenari immobiliari.